resina, come fare la resina? lascialo là no? lascialo là ah, fa... aggiungi... infatti posso fare buttare e faccio... Toh, 503 mo. lascialo pesare? 500 ci no, arrivo eh 500 preciso? Ah, 1, vabbè e aggiungi eh, di quello 150 quindi deve essere 650. Sennò 0 è DS6, è 150 mm. Vabbè è uguale dai, 150 Resina bicomponente. Ok, poi eh, in acqua, adesso è 6,50 in totale, eh, 40% in volume, quindi il 40% di 6,50 è 260. Ok, quindi devi mettere. Cos'è che mi sembra poco 2,60? possibile che 2,60? Eh, a eh. <ride> me non mi faccio affallo. A me non mi faccio farlo. Allora, quanto sarebbe? 6,50, il 40%. La metà 30. è 3,25. Eh, 40%, 2,60. 2,60, di massa che sono, che sono matematico. No, ho sbagliato ho l'aurea. Sbagliato Zighi ti fa sera. Dai, zi. la seta. Non, non, non parla male di Zighi, che sta l'ingegnere sto. Avete nel fermo ci fanno più entrare. 260 l'avamo detto. Sì, 260 è nel volume, di acqua. Ok, basta metti dentro al secchio, mescolare tutto secchio sempre pulito. Si sì, può pure mettere il tappo, eh? Metti il tappo e sbatti. Eh, quello volevo fare, in modo che.